Buonasera a tutti, grazie, grazie a tutti voi per essere qua, per essere venuti a festeggiare i nostri, i nostri ricercatori, grazie ai nostri ricercatori che oggi hanno accettato l'invito di scendere nelle piazze, parlare con i cittadini, spiegargli perché il lavoro che fanno è bello, è utile alla società e lo hanno fatto con un linguaggio comprensibile e con la passione e l'entusiasmo che li contraddistingue. Ma non ho bisogno di tagli per te E confondo il tuo compleanno con quello che fa male Ah, oh. che almeno un giorno senti male L'autobus arrivi tardi Vorrei che nella pioggia un'auto nello Schizzi la tua gonna corta Che passavo più tempo con le mani perse là sotto Piuttosto che attaccando il volante di un'auto Buona, buona sfortuna Buona, buona sfortuna sia il giorno della tua festa e il cane dei vicini avvai ogni sera ma solo quando guardi un film e tutte le famiglie facciano l'amore e le notti in cui non sai dormire e la si deve aspettare o tutti dirà a me non ti facessero mai solo mai male le gambe quando torni dal lavoro avessi una pinta di notte. I don't keep just so shit